Ciao a tutti, sono Laura Antichi volevo farvi vedere come creare una linea del tempo molto semplice e senza registrazione vi propongo di realizzarla con Read, Write, Think il sito è molto ricco di risorse per la didattica lesson plan, fogli stampabili risorse per la classe, mappe Piani di lezione ed altro. Noi ci rimetteremo in rapporto a quello che stiamo facendo, alla linea del tempo. Scriviamo nella casella di ricerca di Google, Read, Write, Think. E eh, come eh, vedete, potrei collegarmi all'home page, magari lo vediamo dopo e uh, trovo uh, tutti i contenuti elencati uh, sotto contenuti che riguardano appunto la didattica. Clicco su uh, timeline perché è quello che uh, vogliamo ora fare. Timeline mi porta quindi alla pagina della... Uh, uh, timeline che riguarda i grades K12 in questo caso e uh, uh, launch the uh, tool uh, mi dice qui di mettere il mio nome metterò l'antichi il title del project posso scrivere Scuola di Mileto. Clicco ora su Start. Vedete che mi viene restituita una semplice linea del tempo e posso cliccare in un punto di questa linea per aggiungere un evento. Si apre un label, darò un titolo al mio label. scrivo talete, una breve descrizione, il principio era l'acqua o l'umidità diffusa, e eh, eh, mi chiede di eh, fare il drag and drop di un'immagine qui. trascino l'immagine quindi dalla mia cartella e um, faccio Down. Ok, quindi ho inserito qui uh, Talete. Posso inserire un altro... Elemento, qui, Enter Label, Anassimandro, Scrivo il principio Era Latero. e vado a eh, dragare un'altra immagine quella di Anassimandro quindi apro la mia cartella con le immagini Anassimandro Done. posso trascinare l'immagine anche sotto per rendere per migliorare la visualizzazione clicco in un altro punto e scrivo anassimene il principio era l'aria. Dan ah no, metto l'immagine, dimenticavo apro la mia cartella e metto l'immagine di Anna Simene Done. e la colloco sulla eh, linea eh, del tempo come potete vedere ora ho la possibilità di salvare, di stampare e di esportare innanzitutto faccio save la linea del tempo e quindi la salvo sulla, mh, sul mio computer nel formato nativo del sito eh, e che mi permetterà poi di poterla recuperare quindi di aprire nel sito per modificarla, la salvo, salvo, posso stamparla, print, e come vedete molto simpaticamente ho la possibilità di quindi fare la stampa, con stampa, e ho la possibilità di esportarla in PDF quindi lo salvo in PDF ho la possibilità di uh, poi condividerla uh, sui uh, social da queste icone